Hai deciso di scegliere New York come meta dei tuoi sogni? Benissimo, ma come avrai notato New York è una città cara e quindi tu sei preparato e sei a conoscenza delle spese extra che potresti sostenere una volta arrivati lì? Non ti preoccupare perché oggi ti voglio dare sei utilissimi consigli per affrontare al meglio New York Ma prima di questo io volevo dirti che puoi trovare tantissime informazioni sul mio sito irisviaggi.com E se vuoi rimanere sempre aggiornata puoi visitare la mia pagina Facebook o il mio profilo Instagram cercando Irisviaggi. Pronto? Sigla! l'aeroporto di New York, hai già pensato a come raggiungere il tuo hotel? La soluzione più economica è la metropolitana, ma scommetto che dopo tutte quelle ore di volo non avrei di certo voglia di stare lì a pensare quale linea della metropolitana dover prendere, fare un pezzettino anche a piedi per raggiungere l'hotel. Quindi il mio primo consiglio è quello di usufruire un taxi privato. Anche in questo caso ci sono tantissime tipologie di taxi differenti, ma io ti consiglio di scegliere Uber, che ha un buon rapporto qualità-prezzo ed è gestibile mediante la che scarichi direttamente dal cellulare. Il mio secondo consiglio invece riguarda le mance, ovvero quanto dare di mancia nei ristoranti, come ben saprai appunto negli Stati Uniti la mancia è obbligatoria per tutti quei servizi che tu ricevi quando sei seduta a un tavolo da parte del cameriere. Alcune volte la mancia è già prefissata sullo scontrino che ricevi, altre volte puoi deciderla tu. Io ti consiglio di stare tra il 12 e il 13% di mancia. Per quanto riguarda invece gli acquisti, ricordati che tutti i prezzi che tu vedi esposto dall'abbigliamento al cioccolato sono al netto di IVA. Quindi il mio terzo consiglio è quello di fare un rapido calcolo e applicare un 9% circa che è l'importo dell'IVA attuale che c'è negli Stati Uniti. Questo ti servirà per sapere appunto quanto poi vai a pagare realmente. Il mio quarto consiglio è quello di fare attenzione al prezzo dell'hotel perché spesso tu acquistando un hotel hai in mente a un certo importo di aver pagato tutto ma invece quando arrivi a fare il check-in devi fare attenzione perché viene aggiunta una tassa di soggiorno che è pari a 3,50 dollari a persona a notte, a cui si aggiunge anche una tassa dell'hotel vero e proprio che è di circa 15%. Quindi mi raccomando, e fai attenzione se nel prezzo dell'hotel questi importi sono inclusi o poi invece li dovrai pagare come spesa extra. Per visitare New York e tutte le sue principali attrazioni, io ti consiglio di. E acquistare New York City Pass che è un pass che ti permette di visitare fino a 6 attrazioni tra quelle in elenco e oltretutto ti fa saltare anche le code nelle entrate dei vari musei e attrazioni ultimo consiglio ricordati che New York è tutto un wifi gratuito quindi dovunque andrai non hai problemi di connessione proprio perché è un wifi libero e gratis io Spero che questo video ti sia stato utile, se ti è piaciuto mettimi un like e iscriviti al mio canale. Ti ricordo anche che puoi essere aggiornato su qualunque informazione andando a visitare la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram cercando Iris Viaggi. Un caro saluto e